Sì, devo parlarti. Eh, dimmi, sì. Sì, è che, so, st'ultimo periodo, ti vedo strano, non lo so che c'hai Te vedo agitato, non so, l'atteggiamento la, no. a la faccia, tutto, tutto. Non tutto credo, vedo, stai come? Non credo, sì. Stai, stai agitato, fidati, stai agitato. No, sì, sì, sì, sono sì, sicuro, cazzo, non lo vedi? Dici. Sì, sì. Oddio, Dammi, cosa... Da fratelli, proprio. Mm -hmm. Da quanto tempo non vai in bicicletta? Sì, stiamo sulla tangenziale, se vado in bicicletta, ma rodano con la macchina, se ingrassano le rote, no, ruote, no, no, no, no, no, no, no, Non hai capito bene. Da quanto tempo non inzuppi il biscotto, si, sono celiaco da vent'anni. Se manco i biscotti sì. muoio all'istante. No, proprio con la no, bava, la bocca. No, no sì, no, no, no, no. Da quanto tempo non scupi? Ah, vabbè, stai Eh, vabbè, potevi di subito, ma mm, poco. Settimane? Giorni, dai, giorni. Mese massimo. Saranno due anni, circa. Due anni? Sì, vabbè, poco. Sì, c'hai vent'anni, all'età tua dovresti scopare ogni santo giorno. Dicevi un problema? Eh, problema sì. Eh. Cioè, due anni. Ti devi trovare una ragazza. Non guardare me. Te lo dice pure Voodoo. E che è Voodoo? Come sai che è Voodoo. Voodoo è un servizio che sa tutto su di te. Non sbaglia mai. Sì, mai. È impossibile che sbaglia. È impossibile. Dimmi sai un po in in come azione. funziona? Allora, tu pigli al telefono. Ok. Mandi un messaggio col tuo nome, cognome, città. Scritto? Ok al ah, 4870870 e lui sa, sa, ti dice tutto tutto quanto ti dice scritto? Vediamo Ha risposto Ha risposto. E quindi sto in astinenza. Beh, è pesante sì. Potrei utilizzare la mia notevole popolarità per, per sensibilizzare su argomenti tipo alcol o droga, e invece parlo di astinenza sessuale. Ma ah, bravo! Ciao. Signori, benvenuti in astinenza. Effetti collaterali. Cosa vi porto? Tette. Cioè, no, no, non ho no, capito. Du, due tè due te alla, due, alla, due alla tè. pesca, pesca, tu. limone. No, guarda, per me va bene una trombata. Ok. Una. una. Una trombata? Limonata. Ah, li, hai detto limonata? Sì, limo, si, sì, limonata. Limonata, limo, limonata. è un limonata. È una è limonata. A posto. Vai. Grazie mille, a, eh, Grazie a te. A te. Ciao. Senti, sì. io. Sì. Voglio un'altra sfogliarmi. A spogliarti? A incipriarmi. Incipriar... Oh, incipriarti. Ah, ok. No, avevo capito. Ma che c'hai oggi? Sei strano? No, scusa, ho dormito poco. Non... scusami, vai, Tranquillo Ok. Ma tutto bene? Facciamo sesso. Come scusa? Mi hanno detto di essere diretto, quindi facciamo sesso. Ok. Ok, andiamo. Senti, ma tu nel video hai detto che sì, no, ho fatto del sesso, quindi ti va a Mamma, Ok. Ma hai scaldinato la colonna del Ti Adesso è Gobbo. Aspetta, quindi facciamo prima questa scena e poi... È stato utile per la mia anima fare un po' di altruismo. Perfetto, ma adesso passiamo a... Allora, questa è un'intervista, cara Giulia, ma spiegaci, tu sei una cantante, ballerina, laureata, insomma, attrice, un sacco di cose Perché sei caduta così in basso per collaborare con uno youtuber? Sei napoletano, giusto? Mi dispiace, com'è successo? Ciro, raccontaci, come si chiama il tuo canale? Il mio canale Perfetto, adesso...